Ponto. Allora, se cioè, no non la sentiamo più, quindi legate un sms per quanto riguarda le domande di sicurezza, vediamo il database data per ci rispondere. Ah, ok. Perché io sì. ho fatto la procedura questa per l'attivazione di un okay. sì, sì. <ride> Allora, se mi può fornire un attimo l'SMS ricevuto? L'ultimo, eh, stai modificando le domande di sicurezza, eccetera. No, un codice. 517228 ok signora la procedura di rimocco è andata a buon fine quindi le sue carte ma perché le... si era bloccata? è un problema del nostro database signora siamo risolvendo a ah, Ok, 20. quindi okay. noi proviamo di ok uh, le sue carte le può utilizzare già da questo momento soltanto per l'acqua e per il sito sono momentaneamente sospesi per tre giorni quindi lei da questo momento ah. non deve più accedere né all'app né al sito, per nessun motivo, per tre giorni, la ricontattiamo noi quando potrà rifarlo, ma le sue carte le può utilizzare già da questo momento per pagamento interiore. Ok, quindi non Vai posso può di... far... operare per la, la banca online, sì, diciamo, sì, sì. ok, per tre Vai giorni, va bene, aspetto la conferma, rivelazione... grazie. arrivederla.